Le attività che hanno portato alla concretizzazione del progetto PRIMO sono state di due tipi. Il primo ha riguardato i laboratori teatrali, musicali, audio e video e di animazione socioculturale per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per il raggiungimento degli obiettivi previsti mediante una pedagogia creativa. Abbiamo cercato anche attraverso le arti performative di dare eh, un senso, eh, di far ritrovare ai ragazzi, soprattutto a quelli più fragili, a rischio dispersione, quella che è una motivazione, eh, la voglia di continuare il loro percorso. Quindi eh, quello che possiamo intendere come fiducia, come eh, stima, eh, fiducia nelle istituzioni, fiducia anche nel rapporto, nella relazione con gli insegnanti. Quindi questi laboratori che sono stati organizzati, laboratori organizzati nell'ambito, come si diceva, eh, del teatro, nell'ambito della musica, nell'ambito della fotografia, hanno proprio permesso eh, di andare in questa eh, direzione. La nostra scuola è stata coinvolta nel progetto Primo, eh, ci sono state diverse attività svolte, eh, accompagnamenti individualizzati per alunni a rischio di dispersione, eh, i progetti del laboratorio di Rep e sui corpi celesti, uno svolto a Morgé, l'altro eh, svolto a Courmayeur. Um, nel caso del laboratorio di Rep io ho seguito direttamente i ragazzi, ho visto che effettivamente la voglia di partecipare, di esserci, di portare a termine il progetto, il prodotto, è era veramente... Grande e ho visto davvero in loro la voglia di partecipare, di spronarsi, di lanciarsi in qualcosa di nuovo, anche mettersi davanti a una telecamera, cantare, rappare, dire quello che uno pensa senza aver paura di essere giudicato e questo è effettivamente è il bello di, di questo progetto quindi è stato molto importante svolgere questi laboratori sia all'interno di classi, sia tra ragazzi di classi diversi che possono fare gruppo in maniera diversa è stata una collaborazione molto importante e molto significativa con la compagnia teatrale Palinodie che hanno portato un'esperienza diversa a me è sempre piaciuto fare teatro a scuola ma vedere i professionisti al lavoro è veramente importante i ragazzi hanno potuto uh, lavorare sul loro vissuto sulla capacità di esprimersi di portare in gioco il loro corpo, la loro voce e di ricevere uno sguardo diverso sia da parte dei loro compagni che da parte degli insegnanti i tre laboratori eh, che abbiamo svolto, l'ultimo lo stiamo svolgendo i corpi celesti come potete vedere dagli oggetti di scena, questi sono oggetti che hanno, che hanno elaborato i ragazzi e questo ha permesso loro proprio di mettersi in gioco in maniera, in maniera nuova e forse di sentire che e sono in grado di fare delle cose e di usare dei linguaggi, dei linguaggi diversi eh, quindi è, è stato per me un percorso molto significativo che ha avuto delle ricadute immediate sulla motivazione dei ragazzi ricadute anche sugli apprendimenti e che spero insomma, eh, non finisca con Primo. forse ehm, la cosa negativa del, del periscolare dentro Primo.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 eh, magari non piacevano e quindi non le abbiamo raccontate e invece attraverso questo corso abbiamo imparato a capire di più le persone dal loro punto di vista emotivo. I principali fruitori del progetto Primo, gli studenti, hanno accolto con favore questa iniziativa della sovrintendenza scolastica della Valle d'Aosta tutti sono concordi nel confermare la validità di Primo e l'importanza che la partecipazione a questo progetto avrà per il loro percorso di vita. Non sarà facile diminuire gli indici di dispersione scolastica, ora però, con i risultati del progetto Primo, c'è uno strumento in più a disposizione del sistema scolastico della Valle d'Aosta.